Ciao guys, ho visto che tutti parlano di sto cavolo di cerotto che ho sul braccio da circa due settimane e visto che ho avuto il risultato ve ne posso parlare prima, preferivo aspettare e um, una volta all'anno, adesso una volta ogni sei mesi faccio la visita dei nei perché ho familiarità purtroppo con melanomi eccetera quindi li controllo molto spesso e rispetto a sei mesi fa c'era un neo questo sul braccio che era leggermente cambiato di colore, quindi per precauzione è stato meglio toglierlo, uh, per fortuna è arrivato il risultato dell'istologico, è tutto ok, era un neo che è cambiato, quindi era da togliere perché poteva trasformarsi nel tempo in un melanoma, che è uno dei tumori peggiori da avere, più pericolosi, perché la maggior parte delle volte non ce ne si accorge, fin quando non è troppo tardi, e quindi per fortuna tutto bene, però vi, questo per dirvi controllatevi, controllatevi sempre i nei, perché sono veramente fra i tumori peggiori, e però facendo... Grazie per la visione, iscriviti al canale e attiva la campanella, per noi è importante. Resta sempre aggiornato.